Buongiorno, gli uffici di Vita Trentina sono momentaneamente chiusi causa l'emergenza Covid-19. La redazione del settimanale rimane comunque operativa. Per qualsiasi comunicazione, lasciate un messaggio dopo il segnale acustico. Grazie. Buongiorno a tutti, come va? Saluto. La bimba? Bene, dormito. Bene, bene, bene, dai, grazie. Allora, eh, andiamo a programmare il prossimo numero. L'idea oh. avreste? Ah, io potrei continuare il discorso di sport. Eh, sentendo un sportivo, visto che comunque, mi sembra che anche un po' le cose molto carine sì, c'è anche il discorso dell'RSA che è importante sì, ci serve un po' il problema di magari dover uscire in questo caso però. Sì. Beh, sì, va bene ma Okay. La foto sul Dostrento, te l'ho girata su WhatsApp, non l'hai presa? Eh? Sì, mi sembrava un pochino di bassa qualità. Ce la facciamo rimandare da Gianni, dal fotografo? Mi pare che il sommario della 1 vada bene, però guardatelo bene anche voi. Titolo a posto? Sì, titolo a posto. Possiamo andare? Ah, ok, va bene. Questo tipo di comunicazione è importante, la pubblichiamo anche nel sito. Perfetto, al sito e alle pagine social ci penso io. Quando abbiamo dato lo sfogliatore libero e gratuito ci sono stati tantissimi accessi al sito di vitatrentina.it. Sì è stata un'ottima idea ed era necessario in questo periodo, era il modo migliore per stare vicini ai nostri lettori.